Là davanti c'è Ivo. Eh, eccolo, lo vedo. Allora, io ho. Oh, mi... no, scompa... okay, okay. Allora, fermo, ho appena fatto in tempo ad accendere la registrazione. Che praticamente ci è comparso davanti. Come fosse stato tipo. Non lo so, come fosse venuto solo per, tipo, vederci. E poi, dopo fuori dal video. Era questo il fatto che io... Siamo Infatti... appena entrati. Poi. E comunque, allora, lì già vedo una cella. Come sì, puoi la vedere. vedo pure io. Allora. Vieni con me, caro amico mio. Praticamente dobbiamo stare attenti perché non sappiamo che tipo di celle si tratta. E poi c'è sempre Inv qua in giro. che Infatti, ho notato. Continua a seguirci, sempre. Continua sempre a seguirci, non è possibile. Ok, vedo che questa cella, però, è diversa dalle altre perché ha una parete. Oh, è beh, costruita bene. Wow. Ok, entriamo dentro. Allora conosco, conosco, conosco 280 Esatto Allora però tu stai svegliendo Ma svengono. poi qua continua Oddio è vero Allora aspetta un attimo No anzi andiamo a vedere perché sono curioso adesso Ma questa è un'altra cella? Ma scusa questa cosa a me non pare che fosse mai stata fatta Cioè nel senso Infatti non... è la prima volta E eh, infatti cioè, sono due celle collegate tipo Ma eh, mi sembra strano Allora cerchiamo di prima di vedere... Questa cella Forse sono tipo collegate in un qualche modo Oddio c'è magari... save No no stai indietro Gabri No porca miseria aspetta che ho provato a attaccarlo Via ma è scomparso andato, eh? È scomparso. Ok, ok, ok, ok Allora, allora Guarda se c'è qualcosa Ci sono dei fogli Scusa Una card non, di non, livello 3 Non mi interessa se ci sono dei fiori o una card C'era Inv qua, di nuovo È mutato Sto bastia. Mamma mia, mi guarda Mi sono pure spaventato Quante cose gliene direi a questo qua Perché... Perché viene? Questo qua è un hacker che continuava a venire un sacco di tempo fa E adesso continua a venire Vabbè, senti Allora, questo è l'SCP 280 L'Ising the Dark Praticamente spawna nel buio e ha paura della luce Questo qua però ci fa fuori Perché... No, ma è uguale a Inv? No, non è uguale a Inv. C'è una sostanziale differenza c'è una sostanziale differenza. La differenza è che lui sta in gabbia. Inv se lo mette in gabbia, non sta in gabbia, caro Gabri. Non diciamo sciocchezze. Inv sta sempre nei mondi delle persone. Almeno nel mio sta. Poi dopo non so. Anzi, ragazzi, scriveteci se voi, ragazzi e ragazze. Scriveteci se voi eh, avete Inv nel mondo. Cioè, potrebbe essere che magari qualcuno di voi ha incontrato Inv nel mondo. Chi lo sa? Eccolo! No, davvero. No, no, no, Gabri, Gabri Ammazziamolo Ma cosa sei? Ma sei fuori di testa, Gabri Ma Cioè, tu stai, oh, ti svegli Perché se, non ti vedo sveglio, sai Ma c'è, ci ha camminato addosso E poi mi ha picchiato quasi Con un pugno. si è avvicinato così Mi ha picchiato, tipo No, io, Allora, io ho paura, cioè non voglio più stare in questo mondo Cioè, maledetto, per fortuna che dovevamo registrare Però, per fortuna Allora, Gabri Ma sei Ma sei morto? No, no, no Ci sono, ma Senti ma non sei normale ma ti svegli O oh, cosa stai pensando agli innamorati dei, dei, dei, Di sto pe forza Allora Andiamo ah scp 096 096 scusa in che modo dovrebbero Essere collegati le scp Ma infatti non ha senso perché sono collegati Eh infatti poi allora ragazzi io non vi spiego Che cosa sono questi scp Tanto li avete già visti da tanti altri youtuber Però questo dovrebbe essere SCP-096, uh, praticamente dovrebbe essere lo shy guy semplicemente, cioè nel senso l'uomo timido, no? Come si suol, cioè, come si suol dire, come sa, sarebbe la sua descrizione. Si esatto, si, si chiama shy guy in inglese vuol dire. Qua ci sono un po' di cose che si ma non è che ci interessa. Le prendo io. Esatto. Eh no, tu dietro però hai una cosa. Cioè, ah, della carta. Sì, sì, sì, sì, via. Allora, cerchiamo di vedere se qua dentro c'è davvero l'esercito. No, no, no, no, no. Di nuovo, andiamo. No, no, no, no, no, no, seriamente, io mi sono cagato. No, no, no, no, no, no, no. No, no, no, no, no, no, no. Oh, ok, allora, fermo un attimo, Gabri No, uh, io non sto scherzando Cioè, io mi sono spaventato come la No, cioè... pure io Cioè, Gabri, io ho aperto la porta e me lo sono visto davanti Cioè, allora, a me adesso viene da ridere perché Mi sono spaventato seriamente Ma io non comprendo Come sia possibile che uno Come him. No, Gabri, io mi sono cagato Seriamente addosso Cioè, no, <ride> ok, no, vabbè Cioè, allora, io mi aspettavo di entrare E trovare lo Shy Guy, no? Tipo... Invece ho trovato him. Vabbè, allora sappiamo che inv continua ad esserci in questo mondo. E poi, sinceramente, ho anche un po' di dubbi. Cioè, nel senso. Oh, ma c'è inv? Dov'è? Se tu premi tab, c'è inv. Ma che infatti. Poi, ma c'è cioè, tipo. Anche, a parte che io non ho il nome, non si so sa perché. E poi dopo è tipo scritto tipo in, in cosa strana. Non lo so, vediamo. Entriamo dentro però. Entriamo dentro questa cella. Allora stiamo attenti. Non aprire. No, più. non posso entrare. No, non aprire perché già fa un um, casino della Madonnina. Allora, vediamo se questo. Eh, esatto, l'SCP280. Infatti, si triggera, solo guardo. Credo. Si arrabbia tipo se lo guardo. Vediamo un attimo. Intanto accendiamo la musichetta perché è sempre bella, signore? Io ho paura di accendere. No, Gabri, non, non apri chi ti ha detto di aprire? No, no, ho aperto, c'è Yves È, Eve, è, è, è uscito, uscito, ora se visto. ne è andato Ma che caspita vuole da me, da, cioè da, me, da noi perlomeno, lo meno Ma infatti però... No, è uscito, è uscito, chiudilo Abbiamo fatto un casino Eh, sì Però non, non, non, si non, sta... è, me no? non è meglio se non lo ammazzi Ecco, ok Eh, in effetti sarebbe meglio perché chissà cosa succede Eh, però io come faccio adesso? Devo tirarlo nella gabbia, mannaggia, cosa ho fatto? Sono stupido. Ora. Allora, eh, facciamo così. No, no, non invece. No, no, no, no perché non faccio così? No, no, no. Stiamo, stiamo distruggendo la gabbia. Questa cosa non va bene. Pensavo che questo. Allora, usciamo, usciamo. Via, via tu, stupido ignorante. Ok, perfetto. Ma poi non si è arrabbiato. Mi sembra strano. Meno male. C'è Inve. Inve sta nella gabbia. Cosa, cosa sta facendo? Vabbè, post, finché sta nella gabbia, meglio. Ma dubito che resti là. Cioè, nel senso, secondo me ha i suoi piani. Guarda, guardatelo là. Ha ah, proprio detto. Se n'è andato, continua a comparire. Sì, ma secondo me è tipo. È come se lui andasse tipo. In una sorta di spectator mod, a quanto vedo. Perché, appunto. Dalla tab si vede che lui va tipo in spectator infatti, ma, ma perché il fatto, il fatto che. Non, non... è il suo modo per trasportarsi, per teletrasportarsi. È quello che ho pensato io. Ed il fatto è che comunque. Non è che c'è cioè noi. Noi per. Cioè, allora, noi in questo mondo non abbiamo nessuno, non sta entrando nessuno. Oltre a noi non c'è nessuno. C'è questo inv. E so che verrebbe automatico da pensare: Eh, magari c'è qualcuno noi nel mondo che sta che sta facendo queste cose, un vostro amico. Ma no, questo è veramente un hacker. E sono serio, è un hacker un un hacker, un'entità, in realtà non sappiamo che caspita sia, che continua a seguirci da un, un sacco di tempo ormai, sì, dall'inizio da... del canale, ma in realtà anche da un, un po' di più. In realtà, e cioè, io ho aperto il canale proprio per questo motivo, anche il TikTok per far vedere ai ragazzi le cose strane che mi succedevano nei mondi per via di questo, di questo inv. E seriamente, continua imperterrito. Io sono serio, cioè, non c'entrano niente i nostri amici, cioè, nel senso, io, ci siamo solo io e Gabri, ora in questo mondo, più un'entità, un una sorta di hacker, non sa. E guardate che queste cose sono possibili Cioè è, è stranissimo Però allora cerchiamo di fare il punto della situazione Qua ci sono due gabbie collegate Non sappiamo perché ci siano Quindi forza usciamo queste, queste due gabbie collegate in un qualche modo hanno un loro senso perlomeno. Ma non sappiamo quale, quale sia il senso. Cioè, nel senso perché sono collegate. Sì, infatti. Qual è il segreto? Qua, quale cosa? Quale cosa le ha fatte collegare? Quali, quali segreti ci stanno dietro a queste cose? Quali... Oh, Santi! Ho no, visto no, no, il nome. No, no, no, no di nuovo, di... Gabri, mi sono. No, io non, non reggo. Cioè, in questo modo. No, seriamente. Cioè io ma mi... continua ad apparire. Pff. No, io mi sto spaventando troppo. Cioè, perché continua ad apparire? Spero che troviamo una risposta a tutti i nostri dubbi, a tutte le nostre paure. Però adesso, forza Gabri. Dobbiamo andare a trovare un posto per la casa. Perché, nello scorso video, avevamo detto. Che dobbiamo fare una casa, però. Va sopra la montagna oppure vicino al villaggio. Ci potrebbe anche stare, possiamo tipo. Un, un attimo, circumnavigare. No, vabbè, c'è di nuovo. In... Ma che caspita vuole? Visto. Sì, era lì vicino all'albero. Ma è come se tipo ci stesse spiando, ma senza nessun motivo. Secondo me, lui ha tipo mani di pro protagonismo, cose di questo tipo. Poi io ho sentito dire che queste entità a volte Compaiono su Minecraft ma senza un motivo particolare Io ho letto su internet, su qualche forum strano Che a volte succedono Nei, nei mondi di Minecraft Succedono, ma è raro, sono rare queste cose Succedono che magari Ci sono certe entità che compaiono E poi subito dopo si attaccano al giocatore, come fosse, non lo so, un qualcosa di, di paranormale, quasi come fossero tipo dei veri fantasmi Però in realtà sono delle entità che si connettono proprio magari all'account del giocatore, a, al personaggio di, del giocatore E li segue praticamente in tutti i mondi in cui loro va, in, in, cui, lo, in, in cui i giocatori vanno, dico e, e potrebbe succedere una cosa di questo tipo, chi lo sa, magari ci sono cose oscure, cose che la Mojang non ci ha, ha nemmeno detto Misteri Non lo so O magari Fa parte di, di questa istanza Degli SCP Fa parte di questo Di questo mondo Degli SCP Chi lo sa Tutto può essere Non possiamo Trascurare nessun dettaglio Ragazzi mi raccomando Voi siete i primi Che ci potete dire Quello che Secondo voi Rappresenta tutto ciò Perché c'è questo Info che ci sta seguendo Perché C'è tutto questo Strano mistero dietro Qual è il motivo Per il quale Continua Imperterrito A seguirci Per sempre Cioè, da, da tanto tempo Che continua a seguirci E continua E non so Smette, continua e c'è sempre. Io, seriamente, questa cosa non me la spiego. E sta ancora nel server con noi. In tutto ciò, sta ancora nel server con noi. Dobbiamo stare attenti perché, chissà che cosa questo Inva abbia in mente. Non sappiamo che cosa possa avere in mente e non sappiamo, non sappiamo nemmeno quali, sono, quali siano i suoi piani nel concreto. Quindi, l'unica cosa che possiamo fare è affidarci a voi, ragazzi, a voi che ci, che ci commentate appunto nei commenti le vostre idee, le cose per cui voi credete che INV sia dentro questo mondo e che continui a seguirci. Io sono veramente stufo di tutte queste entità e, e di tutte queste cose, e soprattutto vorrei giocarmi una serie SCP in pace senza un'entità che ci debba perseguitare. In realtà adesso dobbiamo cercare di proseguire queste, questo studio, perlomeno questo, questa sorta di indagine verso INV, dobbiamo cercare di capire che cosa voglia da noi. E... Prima o poi troveremo un indizio, io ne sono abbastanza cerno, anzi ne sono sicuro, soprattutto se voi ci aiuterete, quindi ragazzi mi raccomando, aiutateci nei commenti e noi ci vediamo ad un, ad un prossimo video degli SCP e di Inv.